salve a tutte e tutti innanzitutto un mio saluto eh, con molto affetto al nostro caro amico claudio wolf che sta in youtube e in google plus come claudio wolf e che invece sta eh, come claudio show in Facebook e poi naturalmente un, eh, un saluto a tutti i nostri amici di, eh, cal eh, di RCD no, R Radio Calcio. Sì, RCD Radio Calcio Dilettanti perché trasmettono della buona musica seguo sempre il nostro amico eh, claudio wolf nel, nel suo canale di youtube e devo dire che i suoi video sono molto molto interessanti molto belli poi perché trattano di un tema a me molto caro che è quello della letteratura anche se seguo i suoi video sui videogiochi oppure visto uno sulla sull'isola dei famosi o sulla casa dei famosi eh, vabbè comunque bisogna dire una cosa che il tema del giorno non era questo quindi adesso dopo che ho salutato il nostro amico claudio wolf e claudio Show e tutti i nostri amici di eh, Radio Calcio Dilettanti, quindi rcd mi scuso un po' con voi, che mi tolgo il pullover che c'è caldo. E questo programma viene un po' così. Io il giorno delle elezioni, ehm, o meglio, perdono, il giorno del dibattito presidenziale del primo dei tre dibattiti che si faranno se non mi sbaglio fra donald trump e hillary clinton purtroppo ho avuto un occhio irritato perché la mattina del giorno prima o la stessa mattina mi sono fatto uno shampoo allora avevo l'occhio che era realmente rosso come un pomodoro e in quelle condizioni non solo non mi potevo filmare ma non potevo neanche pensare in Italia poi erano le prime ore del mattino eh, quando si è svolto il dibattito, mentre invece che il fuso orario qui, in accordo a quello degli Stati Uniti, era di un'ora in avanti con Washington. Quindi io lo vidi in diretta la, la notte, non so se alle 10 di notte, poi non lo vidi tutto. E sono riuscito ieri se non mi sbaglio a fare un video commentario sul dibattito presidenziale preelettorale fra donald trump e hillary clinton e l'ho caricato in youtube quindi quanti di voi saranno interessati a vedere il mio video lo potranno eh, vedere in youtube intanto però io ho deciso di a fare una trasmissione radio perché le cose funzionano in questo modo se io faccio dei video per youtube tralascio la mia stazione radio sprecher eh, se io faccio dei programmi sprecher tralascio di fare video per youtube se io faccio video eh, per Google Plus tralascio ambedue, poi adesso che eh, finalmente Instagram ci dà l'opportunità di fare dei video di un minuto e non di 15 secondi, se faccio video per Instagram tralascio Spreaker, YouTube e Google Plus e se faccio video per eh, Facebook tralascio Instagram, Google Plus, eh, Facebook e Spreaker. Qualcosa devo tralasciare per quanto riguarda il succo la polpa l'essenza eh, del programma di oggi perché eh, sprecher ci ha ridotto a 15 minuti gratuiti il tempo che abbiamo a disposizione altrimenti avrei fatto un programma di 30 minuti come nel passato che, che dal 2013 Faccio dei programmi larghissimi, eh, magari molto dispersivi. In questo modo mi devo concentrare e parlare eh, di quello che voglio parlare. In questo caso il titolo è Breaking News, ultime notizie, the first USA presidential debate, Donald Trump versus Hillary Clinton. Io ho seguito fino a che ho potuto, fino a che non mi sono rotto le balle, le argomentazioni di entrambi. Mi sembra che parlavano più che altro al ventre dell'elettore nordamericano ognuno cercando di sputanare l'altro e di smerdarlo come direbbero gli opinionisti e i politologi nessuno dei due apportando invece delle serie argomentazioni si sono aggrediti sul piano personale molti dicono che il primo match lo ha vinto hillary clinton qualcun altro lo ha vinto donald trump io penso e cogito. Se avesse la ragione Hillary Clinton di tutte le cose brutte che dice circa Donald Trump, i nordamericani perlomeno dovrebbero essere preoccupati, se non il resto del mondo, visto che si sta parlando, non di San Marino, di Malta, dello Stato del Principato di Monaco, dell'Ichtstein o addirittura del Vaticano ma di chi eh, diventerà presidente di una iperpotenza come gli Stati Uniti, che anche se sono in declino hanno lo stesso armi sufficienti per distruggere dieci volte il mondo e a quanto pare lo stanno già facendo. Quindi se avesse ragione Hillary Clinton di Donald Trump sarebbe molto preoccupante per tutti, non solo gli statunitensi. Se d'altro canto Donald Trump ci avesse ragione delle sue critiche contro Hillary Clinton, che negli Stati Uniti... È accusata dall'opinione pubblica, ma anche dai giudici, di vari loschi affari, tipo le mail che avrebbe inviato da un account da un server privato. Quindi, non tanto da Yahoo! da Google Plus, ma proprio da server suoi. Quindi sarebbe anche quello drammatico se ci avesse ragione donald trump nel dire che hillary clinton è inaffidabile perché non ha le condizioni fisiche perché ha fatto, eh, è stata responsabile con barack obama eh, di tutte queste primavere arabe di finanziare l'isis che anche lei lo ha riconosciuto ma il mio forte dubbio è che in realtà la cosa peggiore è se avessero ragione entrambi nel criticare l'altro tanto donald trump come hillary clinton allora sì che staremmo messi male perché non ci sarebbe un'alternativa migliore neanche ci sarebbe un'alternativa peggiore qualsiasi dei due che vinca e forse berne cerny sarebbe stato migliore però grazie agli email della clinton bernie sanders ha perso o come diavolo si pronunci per me hanno ragione entrambi: tanto Trump di parlare male della Clinton, tanto Clinton nel criticare criticare Trump. E questa è la cosa veramente peggiore che può succedere negli Stati Uniti per la politica nordamericana e per la politica mondiale. Io credo che effettivamente eh, hanno entrambi ragioni. Tanto la Clinton come Trump. Nessuno dei due è migliore dell'altro. Nessuno dei due è anche peggiore dell'altro. Sono tutte e due eh, dei loschi figuri. Donald Trump, un faccendiere che ci fa ricordare un impresario nostrano che si è messo eh, prima nell'edilizia ammontonando un sacco di cause. Poi grazie gli ha consigliato di mettere dei canali televisivi per fare eh, della propaganda elettorale e politica e anche lì ha evaso tasse con i diritti d'autore, tanto eh, si ha riciclato del, del denaro per mettere delle antenne, ha strappato un'antenna di qua di là le ha accumulate tutte e poi si è buttato nella politica per salvarsi dai processi dell'edilizia come palazzinaro e dai processi per eh, eh, perché non ha rispettato eh, in pratica le regole di trasmissione senza licenza trasmetteva in eh, Diciamo in tutto il territorio nazionale, non come altre reti televisive come la GBR, Telemonte Carlo, eccetera, e poi il suo trucco è stato quello che eh, trasmettevano in diretta differita, cioè non potendo avere la diretta, registravano il programma e lo iniziavano a trasmettere eh, con un intervallo di 5 minuti. Quindi in, in pratica era in diretta. Tu vedevi. Il programma con un ritardo di 5 minuti quindi tecnicamente non era una vera diretta, ma era indifferita, cosa che faceva anche la RAI a quell'epoca. Quindi, per così dire, trasmetteva in diretta, ma non lo poteva fare perché non poteva trasmettere in tutto il territorio nazionale, eppure lo faceva. E quindi, quando è entrato in politica, diceva che era un perseguitato politico perché eh, lo si voleva processare ma gran parte dei primi processi avevano a che fare che poi sono caduti in prescrizione con le cause penali e amministrative che aveva accumulato eh, quando era un impresario edile e poi con le cause che gli facevano per la televisione quando ancora non era entrato nella politica quindi si è sempre dichiarato un perseguitato politico donald trump eh, ha dichiarato più di cinque bancarotte non pagando i suoi dipendenti eh, ha fatto come singolo berlusconi ha sempre detto di essere un perseguitato perché aveva successo e tutti gli avevano invidia l'ira clinton è stata consigliere di stato qualcosa di genere di barack obama che ha vinto due volte e si è visto che cosa gli hanno fatto all'alleato gheddafi a saddam hussein che non aveva armi di distruzione di massa a Mubarak che era fedele alleato degli Stati Uniti, e vabbè, e stanno portando il mondo allo sfascio votando Hillary Clinton sia più di quello che è successo con Barack Obama, votando Donald Trump eh, si avrà di più di quello che è successo con Bush, padre, Bush, figlio eh, Reagan. E tutti i politici reazionari e repubblicani c'è chi dice che ci sono state più guerre, guerre con i democratici eh, c'è chi dice che ci sono state più guerre con i repubblicani ma alla fine chi governa negli stati uniti e la finanza l'industria le banche le lobby la massoneria forse tutte le società segrete Tutte le corporazioni, la trilaterale, i Bilderberger, lo sapete bene voi no? Quindi il presidente, eh, ci sono state epoche in cui i presidenti degli Stati Uniti erano dei perfetti imbecilli, eppure la politica e l'economia sono stati molto forti. Quindi basta che prendano il pagliaccio più affidabile, che la gente eh, gli fanno credere che può. Eh, scegliere un pagliaccio di turno per poi governare loro certo a volte scelgono di essere rappresentanti da un cattivo pagliaccio e più che una farsa viene una tragedia per loro adesso c'è 55 secondi vi lascio questo è stato il mio pensierino del giorno un saluto a Claudio Show a Claudio eh, Wolf in YouTube e a tutte e tutti voi cari amiche ed amici guardatemi in youtube io sono santen chan non lasciate di seguirmi qua in speaker c'ho 30 secondi eh, mi raccomando allora grazie di seguirmi questa è stata la mia idea chiunque vinca negli stati uniti vincerà sempre il peggiore poi hanno ragione l'uno dell'altro nel parlare male l'uno dell'altro 10 secondi vi saluto voglio fare il programma fino all'ossicino è stato un piacere poter trasmettere dopo tanto tempo in Sprecher. Arrivederci, ciao. Mi raccomando, non lasciate di seguirmi.